eccoci di nuovo nel video precedente abbiamo visto come eh, realizzare una libreria in, in cartongesso nello stesso ufficio abbiamo realizzato anche delle mensole in cartongesso adesso in, in, qui invece vedremo come eh, abbiamo eh, proceduto con la verniciatura di queste, di queste mensole le mensole in cartongesso visto che sono eh, cose, dove, mh, ripiani dove, eh, dove andranno sopra degli oggetti, dei libri, dei faldoni, cose di questo genere eh, devono essere eh, tinteggiate con una vernice all'acqua possibilmente perché è più resistente a, diciamo, alla, agli urti a, si, può si possono pulire meglio. Eh, fermo restando che comunque è sempre una verniciatura quindi mh, comunque si sporcherà. Ecco. E ci sono anche altre, altre soluzioni eh, per, diciamo, per, per ovviare a questa, a questa problematica, che può essere, ad esempio, eh, una resina trasparente, una, um, ci sono, ad esempio, prodotti di eh, un prodotto di Giorgio Gares che si chiama Ipervetro di Giorgio Graysan. Che potrebbe, diciamo così, fare, eh, fare la differenza in queste in queste situazioni, però, esistono anche insomma. Altri, altri vetrificanti eh, che si possono dare sopra, sopra la, la vernice e, adesso partiamo con il video e vediamo come, eh, insomma, come, come si, eh, si effettua la, la preparazione che è la carteggiatura della, diciamo, della, della libreria che abbiamo costruito Fatta la carteggiatura eh, abbiamo proceduto a dare una mano di isolante e poi una mano di fondo e asciugata la mano di fondo abbiamo provveduto a fare le eh, stuccature necessarie. E adesso andiamo a vedere come trattiamo le eh, stuccature una volta che, sono, che lo stucco è, eh, è essiccato. Qui potete vedere una piccola finezza che è eh, nella fase di carteggiatura delle stuccature. E non si può fare, diciamo, quando non si può utilizzare questa finezza quando, quando c'è la rasatura completa o in cose molto grandi, però per le piccole stuccature al posto della carta vetrata è possibile utilizzare anche una spugna, eh, soprattutto se state utilizzando uno stucco da pittore, uno stucco molto fino, uno stucco in pasta. Una volta essiccato potete utilizzare una spugna per fare poca polvere, per evitare di fare polvere diciamo, in, in certe situazioni, in questo caso ad esempio era in ufficio e, e quindi abbiamo fatto questo lavoro il giorno successivo alla carteggiatura e quindi volevo, volevamo evitare di eh, fare nuovamente polvere all'interno dell'ufficio evitare il più possibile e quindi abbiamo utilizzato questa, questa tecnica, è una, è una finezza che si può utilizzare soltanto in alcune situazioni quindi non la prendete come una cosa che si può fare sempre però è una accortezza che si può usare sia sul cartongesto sia sulle pareti eh, insomma, quando si fanno le stuccature, eh, quando vi trovate diciamo, in situazioni, e in contesti dove non riuscite o non potete diciamo, fare polvere questa, per piccole stuccature questa, questa soluzione è molto efficace vi assicuro Queste mensole, questi elementi in, in cartongesso eh, sono, sono molto a vista, eh, sono cose dove uno va vicino con, con, con gli occhi, proprio fisicamente, eh, quindi bisogna eh, cercare di curar, curare in modo particolare la, la, la finitura, eh, sia per quello che riguarda la, la stuccatura, la carteggiatura, e anche per quello che riguarda la tinteggiatura, è per questo che nel video, come vedete, si utilizza un pennello abbastanza piccolo, un pennello che si utilizzerebbe, insomma, per fare delle vernici di rifinitura. Questo per, per, per dare così proprio alla pittura una, una, una finitura migliore, diciamo così, questo non dipende soltanto dall'attrezzo, dipende anche dalla manualità, dipende dalla da come si distribuisce la pittura, dipende dalla pittura stessa, dipende dall'assorbimento del supporto. Quindi ci sono vari fattori che bisogna tenere in considerazione, però ecco, una volta tenuti in considerazione tutti questi fattori, si, si arriva, si cerca di arrivare ad una, ad una finitura eh, ideale, per, una finitura che sta a vista, ecco, questo è, eh, che è quello che voglio dire, che sta particolarmente a vista. dato che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 Se vi è piaciuto il video nella nostra libreria in cartongesso, eh, lasciate un commento oppure iscrivetevi al canale e restate in contatto con, uh, con me. Eh, nelle prossime settimane ci saranno altri video sulla tinteggiatura di, eh, di mobili, su, eh, ci sarà sicuramente un video con un soffitto colorato in, di celeste, eh, sono tutti i lavori che eh, faremo nel, nelle prossime settimane. Ciao, a presto!